Don't ya. Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Oh, ma avete visto quanto sono belli i nuovi collezionabili? Eh sì, abbiamo fatto vedere i primi quattro personaggi. Giada, sono davvero fortissimi. Sì. Eh sì, eh Noni, sì, però è adesso sì. è arrivato un momento. È arrivato un momento tanto atteso. Quello che... della sfida! Esatto, quelli che tutti aspettavamo. Um, tra l'altro la Wave 10 è ancora più forte di prima, i personaggi sono diventati ancora più potenti. E vincerò sicuramente. Giada. Lo sento, ma lo no. sento. Giada, allora, te l'ho detto, Laro. non puoi dire queste cose ai bambini, non si dicono... Si vero. dice, Johnny, mi spiace, eh, io perdo ancora, tu vincerai. No, non, è, non funziona così. Va bene. Non allora, funziona così. Ti ricordi? Ti ho spiegato il segreto, io gli ho spiegato il trucco e lei non lo vuole mai... Non c'è nessun trucco. Il trucco è che tu bari. Non baro. E questo è il trucco. Allora. Vediamo uh. un po'. C'è. Wow. Tu, tu, tu che hai È trovato? No, eh? eh, adesso vedrà. Ho già sbirciato e ho visto. Allora, um, sei pronta? Prontissima. Io ho trovato Lord Trition, io ho trovato il titano degli elementi. Eh, Alfa Lord Trition contro il titano degli elementi. Secondo me qualcuno. Qualcuno perderà. Qualcuno perderà. Eh, allora, sotto, ehm, ah, giusto. Sulla, allora, sulla card il numero 9, anch'io ho il numero 9. Eh, eh? Eh? Eh Dai Che così alto Eh, è forte, Lord Trition, eh? Mm. Sotto il piede, Giada, la verità. La verità? Sì. La verità è, eh? è difficile, Johnny. Cioè non mente, è difficile, non sì. è per me. Villa. Perché ho il numero 7. Davvero? Perché anche io ho il numero 7. No, ma Cara come? Giada. Ho il Dico numero 7. Ma pensavo di aver vinto. E io, no, invece, perché pensavo di vincere io, ovviamente. E Giada, niente, abbiamo fatto pari. Te lo giuro, non, oh, non, sto non sto scherzando. 9 e 7. No, pure io. Giuro, giuro, giuro. Io pensavo giuretta. di vincere, Johnny. E, e Giada non ha vinto nessuno, quindi niente. Proseguiamo la puntata e andiamo avanti. A proposito di vincere, vi ricordiamo il concorso Vinci Gormiti, vi basta andare sul sito vincigormiti.giochipreziosi.it per partecipare ed è super super facile, durerà fino all'11 giugno e vi servirà semplicemente il vostro scontrino o la vostra fattura del vostro acquisto per partecipare. Esatto, già, ci saranno dei premi in palio, giornalieri, settimanali e tra l'altro sì, eh, due, due premi settimanali, ci saranno le viste, l'ambientazione, pop up, è quella bellissima. scenografia grandissima ma è proprio uguale, uguale al cartone è proprio uguale al cartone animato con 11 personaggi della serie 3 e io parteciperei subito a questo concorso per vincere <ride> buona fortuna e tra l'altro Giada ma uh, tu per caso hai visto il codice promo se sei nascosto da qualche parte? bisogna guardare molto attentamente Gianni perché è birichino vi codice. ricordiamo ma cosa serve il codice promo Giada? il codice promo serve per andare mm. sul sito dell'e-commerce i giochi preziosi e vedere che promozione verrà riservata ah, ai nostri amici giusto e Giada ma a proposito di sfida con i collezionabili c'è qualche nostro amichetto ci sta aspettando per sfidarci. Andiamo, non facciamo aspettare troppo. Andiamo. Ciao! Ciao carissimo! Che bello vedervi! Allora, prima domanda. Ho sentito... Ripeti un attimino. Non lo sentiamo più. Eh, non lo so perché c'è qualche piccolo problema di audio. Okay. ok. Allora, come state? Intanto, state bene? Bene, sì, sto benissimo. Vedo che siete super carichi per questa battaglia. Avete già posizionato tutti i vostri gormiti lì davanti. Eh, wow. sì, guarda, guarda, guarda lì, guarda lì cosa hanno, un sacco di, di, di gormiti. Ma siete contenti di essere qui a Gormiti Show? Oh, per, ci vediamo per la prima volta, anche se virtualmente è la prima volta che riusciamo a vederci. Allora, siamo pronti per sfidarci? Sì, però sarete voi due a sfidarvi. Siete pronti? Siete carichi? Vi siete riscaldati? Vi Siete dai, e... riscaldatevi un po'. Riscaldatevi. Riscaldate, riscaldate, è una riscaldate. battaglia fortissima. Vai, vai, questa, vai, un, vai, un po' vai, su vai, un po, vai, su, po' giù. Un po' giù, un vai, vai, vai. Bravo, giù. bravo, bravo, bravo. Ok, okay ottimo. Allora, <ride> si, sta, si, sta, si sta riscaldando, si sta scaldando, Mattia. Allora, bustine in mano davanti a voi. Bustine in mano, una, una, una. una. Ok, a al mio tre apriamo: uno, due, tre. Vai, apriamo! Okay. Vediamo yeah. un po'. Ok, non okay. Dai, forza, oh, non si apre, ma come non si apre? Sì, però non non come... aprire, As <ride> aspetta, <ride> Aspetta, te, non aspetta. Pietro, eh. Aspetta, P aspetta, Pietro a dircelo. Sì, sì, dicevo. Uh... Mattia, forza. L'hai trovato? L'hai aperto? Ok, anche Mattia l'ha aperto, allora, scartalo no. bene. Piet Pietro pensa già di aver vinto, lo vedo dalla sua faccia, ma adesso capiamo Mattia se è vero. Chi hai trovato, Pietro? Io ho trovato... Eh, come si chiama già? Omega Lord Voidus. Oh. Oh ok, Mattia, hai sentito bene. Pietro, il tuo sfidante di oggi, mm -hmm. ha trovato Omega Lord Voidus. E tu, Mattia, cosa hai trovato? Ho trovato Irkur. Oh, ah, vabbè. Però siamo nello stesso mondo, ieri, eh. Sempre cattivi. Eh, immaginavo nei sacoli. Ok, abbiamo Omega Lord Voidus contro Irgur. Esatto, esatto. Eh, allora, sulla card. Su, Pietro, che su, numero hai? 9. No, eh. 9? Mm, eh, ok. 9 è uno dei più alti, eh. E tu invece. 7. Beh, è alto lo stesso. Ci sta, ci sta. Ora, andiamo, andiamo a vedere sotto il piedino cosa c'è, che numero abbiamo sotto il piede del vostro personaggio. Allora, nel mio c'è il numero 2. Okay, ok, che 9 più 2 fa? 9 più 2 fa so, 11. 11. Giusto? ok. Mattia sotto il... Io sotto il piede sotto il numero 4, 4, quindi? 7 più 4, giusto? Era 7 il suo? Sì. sì. 8, 9, quindi, 10, 11! siete pari! Bravi! Wow! Ma oh, bellissima questa partita! Siete pari. siete pari? Siete pari, siete stati fortissimi tutti e due! Beh, i due non quanti altro... Eh vabbè, altro. giusto, è la stessa eh. famiglia! Giusto, giusto! Ok, allora... Intanto... Visto. Volete dirci un'ultima cosa prima di salutarci e farci un ciao gormitico? Qualsiasi Faccio cosa... Una domanda, vole... o anche salutare i vostri amici che vi stanno guardando. È la prima volta che siete qua, quindi qualsiasi cosa volete chiederci, perché noi dobbiamo proseguire la puntata, quindi come volete voi. Se volete dire qualcosa, approfittatene adesso. Io non voglio dire niente. Bene. Ok. Fantastico. Mi <ride> è bastato fare questa super battaglia a lui. <ride> Benissimo. Senza, senza parole. Oh, battaglia. lui è rimasto senza parole. Mattia... Io tu? aspetto le puntate nuove tu aspetti le puntate, le puntate nuove, nuove arriveranno. arriveranno subito prestissimo ci vuole il tempo che ci vuole allora con questo noi apriamo le braccia Anche ora. <ride> vai, Pietro. arriveranno presto vedrai saranno bellissime vai mattia e abbracciamoci stringiamo forte un mega abbraccione ciao bimbi e grazie oh, per oh, esservi oh, ispirati oh. con noi ciao ciao ciao ciao, ciao. Parlare con voi a me piace davvero tanto tanto tanto tanto Ed è super facile, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni Giusto Giada, gi Oh, il codice promo, il codice promo L'ho visto Giada, eh, l'ho visto Ma dove andate così birichino Se voi l'avete visto dovete andare sull'e-commerce di giochi preziosi e inserire il codice per vedere che promozione è riservata a voi Giusto Giada, ma ora è arrivato il momento della Vacheca, Vacheca Gormitica, Gormitica. Allora, ci sono arrivate delle foto delle e anche dediche. delle dediche Allora, dai, leggiamo. Eh, inizio io, ciao Gianni e Giada, siamo Mattia e Lara, vi seguiamo sempre e adoriamo i gormiti, un bacio grande tra l'altro. Le... Cioccolini, guarda questo abbraccio. Ci ha scritto, ciao Gianni e Giada, io mi chiamo Mattia, ho 7 anni, ho disegnato Zarnok e mia sorella Lara che ha 5 anni ha disegnato Antium. Vi seguo dall'episodio 17, lui wow. ha pure contato gli episodi. Adoro i gormiti, ne ho tantissimi, come vedrete nella foto. Ho il costume di Lord Carrion e il mio gormita preferito è Iroq. Un bacio grande da Matteo Loro. Oh, un mega bacione a tutti e due. Siete, teni, che siete tenerissimi, sì, che carini che siete. E hanno una super super collezione. Davvero. Vi aspettiamo al Gormiti Show virtualmente, eh? vi aspettiamo. E invece c'è arrivata un, una bellissima foto da Samuel. Ok. Ciao Gianni e Giada, sono Samuel, ho 6 anni da San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. I vostri video sono bellissimi e divertenti. Le nuove puntate del Gormiti Show, Show sono super e i miei personaggi preferiti sono Lord, Sol e Titano. Un abbraccio! Ti oh, sì, mandiamo un mega bacione Grazie mille, grazie per seguirci Tra l'altro hai una collezione bellissima, davvero vormitica. Da Bellissima, davvero Bravo, bravo, bravo, fantastico Anche due bracciali, ah, no, un guanto alfa, scusami E il bracciale quello lumenca Hai un sacco di cose, bravissimo Giada, è finita la puntata, cosa devo fare eh, i nostri sì, amici? Sì, dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto sul canale ufficiale di YouTube perché e... ci sono sempre tantissime novità. Eh, esatto, iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like, condividete il video e se volete mandarci i vostri disegni a gormitishow.com Noi li aspettiamo sempre. Eh? Un saluto da Gianni e Giada. Ciao! ciao.